Ciao a tutti ragazzi bentornati al mio canale Oggi andiamo a vedere come si costruisce un account ebay in dropshipping quali sono i passi Esattamente andremo a fare un case study su un mio account che ho deciso di condividere con voi partendo da zero ogni passo Ovviamente ragazzi si tratta sempre di un case study quindi non tutti gli argomenti verranno affrontati nel dettaglio perché ovviamente servirebbero 15 ore di video quello che ho fatto è stato dividere che stati in più video, quindi oggi faremo la parte 1 che comprende la configurazione dell'account, come iniziare a configurarlo e ci saranno altre parti durante le settimane in cui andremo ad affrontare la crescita insieme, vi mostrerò come farlo crescere, come creare un brand come iniziare a vendere quindi iscrivetevi, restate aggiornati perché ci saranno la parte 2, la parte 3 la parte 4 e vedremo fino a quando arriveremo quindi, non perdiamo altro tempo, andiamo subito nel mio monitor e andiamo a vedere come configurare un account ebay in dropshipping. Allora, la prima cosa che ho fatto, oltre ovviamente ad avere un account ebay, è stato comprare un server, l'ho comprato su ofh.it, un server virtuale dove ho installato una VPN del paese dove devo andare a operare in modo che ho l'IP in quel posto eh, così non ci sono discrepanze per ebay una volta che ho installato l'ipn ho sincronizzato il mio account ebay e ho installato auto ds sul, sul browser una volta che ho installato AutoDS sul browser e sono pronto per operare vado a installare anche l'account su AutoDS. per questo account andremo a utilizzare una configurazione non IPA per evitare il flag l'account e per iniziare questo percorso. Poi in futuro potremmo passare alla versione IPA. Come diciamo Profit andremo a inserire il 15% in questa fase iniziale, un check-even del 26%, perché andremo a operare in USA. A questo punto andiamo a inserire l'account, ho aggiunto l'account, volevo fare. A scaricare la, la Station e noi ce abbiamo scaricato nel, nella server, nel server vps vado a copiare il mio token e premo finisci una volta che ho finito questo passaggio vado a inserire il mio token qui e la mia email qua e faccio salto a questo punto abbiamo la nostra applicazione che sta camminando con successo ora andiamo a configurare ebay quindi andiamo nella nostra macchina virtuale, andiamo sulle business policies, ne ho parlato in modo approfondito su dropshippingkilometrizero.com e sono le nostre regole di default per i servizi di pagamenti, per le spedizioni e per i resi. Le andiamo a configurare in modo che ogni inserzione che andremo a fare avrà le stesse regole di spedizione e di pagamento. Quindi andremo a utilizzare due giorni di spedizione e eh, dai tre ai cinque di consegna. Questo per per quanto riguarda Walmart, andremo a escludere località dove Walmart Amazon eh, altri posti, non spediscono comunque, eh, chiedono più soldi di spedizione, così eviteremo di Per come posti come eh, Alaska, Hawaii, eh, i paesi APO, FPO, eh, Caraibici e questi paesi così, LPO Box. Una volta fatto questo andiamo a salvare le nostre configurazioni, andiamo a vedere altre configurazioni come le spedizioni, i lazy e i pagamenti. A questo punto passiamo a configurare AutoDS, configuriamo la nostra percentuale di feeds che andiamo a parlare fra pay, pay, pay tasse e, e quant'altro. Andiamo a configurare il nostro monitor, andremo a scegliere quindi Walmart come fornitore per questo case study, quindi andremo a configurare la parte di Walmart. Andremo a inserire i nostri giorni di iscrizione più o meno il nostro obiettivo è la nostra recensione di profitto, Round to Price. Andremo a configurare anche l'order processor e i product monitor. Una volta abbiamo configurato tutto questo, saremo pronti per inserire i nostri primi oggetti, quindi andremo sul nostro fornitore Walmart, cercheremo un oggetto che ci interessa, in questo caso andremo a prendere Baby Accessories, quindi gli accessori per bambini, come test, ci assicuriamo che sono consegnati a casa quindi useremo i filtri del fornitore per essere sicuri che sono consegnati a casa e dei prezzi che ci interessano a questo punto estraiamo gli oggetti di questa pagina e essendo un account nuovo andiamo con cautela e inseriremo solo tre oggetti cioè l'account non è proprio nuovo l'ho già usato in passato per alcuni test e ovviamente, con account totalmente nuovi, la strategia è totalmente diversa e andremo a usare altri tipi di strategie. A questo punto, usciamo dal server. Abbiamo copiato ieri, non ci vogliamo mettere, andiamo su Uploader. Creiamo un template per le nostre descrizioni in inglese quindi lo bendalizziamo io ho già un template che andrò ad utilizzare in inglese è tutto bendalizzato come vedete molto fatto molto bene lo vado a salvare e andiamo a caricare con questo template Andremo a scegliere il nostro fornitore e il nostro paese di destinazione, in questo caso Walmart e il software caricherà in automatico e le nostre impostazioni che avevamo già fatto. Metterò un prezzo massimo, non voglio articoli che costano più di 80 dollari al momento in questo, in questo store. Le business policies le ignoro perché sono già configurate su eBay Vado a mettere un card di Walmart così so che lo sono andando utilizzare. Andrò a spedire la multi location o dei collage e duplicherò le immagini fino a 12 a questo punto faccio save product e attenderò per la fine del caricamento ovviamente ragazzi la procedura è molto diversa tra i PA e non IPA. ne ho parlato in modo approfondito in altri canali vi consiglio di andare a vedere gli altri video una volta che ho salvato i prodotti andrò uscire da, server da qua e attenderò l'esito dei prodotti. Posso trovare i log con eventuali errori per la modalità non, non IPA eh, cliccando sull'icona e poi cliccando sul campanellino. A questo punto verifico che è tutto corretto, come vedete il caricamento è in pending e devo semplicemente attendere. A questo punto ragazzi e il, i miei prodotti saranno caricati a breve e posso passare a brandizzare il prodotto che vedremo nella parte 2 del case study bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, spero che ho chiarito un po' di idee vi, vi ricordo che non è un video corso quello che sto facendo ma anche stati quindi per mostrarvi esattamente come fare poi ovviamente i dettagli, le guide dove dovete andare a cercare, dovete andare lì. A studiare o potete contattarmi o vedere il link che ho in descrizione per saperne di più. Eh, vi aspetto al prossimo video, ricordatevi di registrarvi e grazie per avermi seguito. Ciao, alla prossima!